Ciao a tutti gli amici dell'Orto Dio, da Stefano Maggi, a tutti quelli che seguono il canale, a tutti quelli che seguono la pagina e volevo darvi delle buone notizie, ho deciso di provare a fare questo lavoro in maniera seria cioè dare i, i, i stessi cibi che cerco per me, che coltivo per me, cibi vegani, sani, etici, biologici eccetera eccetera poterli vendere anche alle altre persone e, um, a una piccola cerchia di persone ovviamente perché non è che insomma sono ancora da solo tra l'altro ricordo anche che cerco sempre aiutanti che in campagna se si lavora bene si può anche guadagnare però bisogna averci la voglia di fare ma a parte questa piccola parentesi dicevo che ecco, o vorrei vendere um, l'olio d'oliva con l'etichetta, bisognerà fare tutta una serie di pratiche voglio vendere i, i, i funghi ehm, con la certificazione, pure quello ehm, ci, ci sono altri impicci ehm, la frutta e la verdura che, che, che produco quando la produco ehm, le erbe spontanee, le, la frutta secca che posso andare a raccogliere quelle, magari adesso ecco, nel periodo invernale più che l'orto si, si fa di raccolta Comunque più o meno tutto l'anno riesco a averci vari tipi di cibi buoni che, che uso io e ecco, potrei cominciare a venderli e, Già stavo provando a farlo però vorrei fare le cose in maniera seria, in maniera regolare e, Mi sono so informato e insomma dovrò aprire una partita IVA e fa tutta una serie di cose e, Quindi niente, prima di fare un salto nel buio però in un lavoro che comunque mi, mi piace, mi appassiona e, vorrei sapere anche che ne pensate voi quindi se ci sono persone ad esempio interessate a, a diventare clienti di una situazione del genere, possibilmente persone che abitano a Roma, dove potrei arrivare anche con la mia macchina elettrica che non inquina ma pure per far quello ci vorranno altri permessi se no venivoli a prendere direttamente qua e quindi niente, se voi già mi fate sapere chi è interessato, io già mi posso regolare meglio su, su come mi posso muovere, eh, che cerco sempre aiutanti, anche questo l'ho detto, niente, ho detto quello che dovevo dire, vi saluto, buon, buon proseguimento di giornata a tutti, ciao!